Ok, questa sera affrontiamo eh, un argomento molto interessante che non viene mai sottovalutato, cioè, ma molto spesso viene contravvisato o magari non fatto a regola d'arte, che è quello dell'allenamento. Il titolo è leggermente provocatorio perché nel titolo ho scritto ma... Okay. e mi mettono i panni della cera non del tempo no? io quando ho cominciato quando non ero proprio discretamente che vincevo qualcosa mi sono chiesto anch'io ma chi vince cosa fa effettivamente cosa, cosa si allena tanto ecco si allena tanto io non ho il tempo di allenarmi tanto e perché per questo non può essere Solo l'allenamento. Dopo, ci sono anche un po' arrivato, no? Però, subito, è, ed è quello che effettivamente sento un po' da tutti, no? un po' da voi, un po' da, soprattutto da chi non ci piglia tanto: no? eh, Ma io non mi alleno mai. Te eh, ti alleni tanto per quello che ci pigli. Beh, non è proprio, non è, non è proprio così, perché effettivamente, non è solo l'allenamento. Vedremo anche l'impostazione pavimentale che se abbiamo tempo la, la, la, pre, la cominciamo, perché è talmente vasto che magari cominciamo a, subito dopo la, il fisico, ci vediamo anche la mente. Effettivamente eh, non è solo una questione. Perché chi vince, chi ha scoperto, ha trovato che esiste anche un metodo per potersi allenare con profitto, quindi alla base del, dell'allenamento non c'è solo il tempo, ma deve esserci un metodo. Ed è questo, ed è il metodo che molto spesso, anzi quasi, sempre è disatteso perché chi viene a allenarsi e anche, mette a disposizione magari anche il proprio tempo che può essere due, tre ore quattro ore alla settimana almeno sono questi i tempi che uno può dedicare se non è pensionato cioè, sono, questi sono, sono i tempi che uno può dedicare al, al tiro con l'altro ed è da sfatare un po' questo questo mito del tempo, perché effettivamente ci si può allenare bene anche dedicando molto meno. Tutti noi, soprattutto chi ha preso non troppo alla leggera questo, questo sport, adesso c'è tantissima documentazione al riguardo, c'è internet, ci sono manualetti, manuali, po tutti, poi ci sono gli istruttori, no? gli istruttori che se sono affidabili, hanno imparato a, a comunicare le loro nozioni, quindi non dico di preparare un programma di allenamento sofisticato, ma perlomeno eh, hanno insegnato, vi hanno, tutti avete, vi hanno insegnato la tecnica e, e dovete trarne profitto da, da quello che gli istruttori vi hanno, hanno impostato tirando frecce, mettendo in atto un metodo e noi riusciamo a, a progredire e avere, avere degli effetti positivi sulla tecnica che abbiamo imparato. Io faccio sempre l'esempio un po' del, dell'imparare a suonare la chitarra, no? Se io devo imparare a suonare la chitarra, uno strumento musicale in genere, non basta che compro strumento musicale, imparo brevemente ad adoperarlo e poi prendo lo spartito e seguo le note e, e da lì dovrebbe uscire fuori una melodia. Esce fuori ma cosa? ma non una melodia che può essere interpretata come, come tale. Cosa devo fare? Devo applicare un metodo affinché la muscolatura delle dita, nel caso della chitarra o del pianoforte, la postura, eh, il ritmo, eh, l'orecchio, il, il sapere interpretare pause e note, allora il metodo non, non mi fa subito suonare le canzoni o le, le sinfonie, ma mi fa fare le scale, mi fa impostare la mia muscolatura e così... Imparo piano piano, poco per volta, imparo a utilizzare il strumento musicale. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco che è uno sport di destrezza e quindi vale la stessa regola. Cosa succede invece? Succede invece che la maggior parte di, di voi eh, va al campo di tiro, mette la visuale sul bersaglio e tira delle frecce e ciò che è peggio e ciò, ciò che è peggio il, il riscontro, l'unico riscontro che ha, e a volte vedo anche che gli stessi istruttori adoperano questo stesso riscontro. Frecce nel centro tirato bene, frecce non nel centro tirato male. E questo come inizio non è un, un granché perché effettivamente non ho, non ho applicato nessun metodo a imparare a, a tirare con l'arco, comunque a fare 100 ho applicato il metodo spero di fare sempre 100 ma questo purtroppo non cambia chissà come mai anche in allenamento in allenamento cosa succede? che in allenamento ci ricordiamo solo le frecce belle e andiamo a casa con te bellissimo, bellissimo giorno abbiamo respirato via buona ci siamo stati all'aperto abbiamo fatto esercizi, abbiamo fatto ginnastica, quindi tutto sommato non abbiamo minimamente sprecato il nostro tempo. Però diverso è se noi vogliamo che il tiro con l'arco sia uno sport, e come sport agonistico dobbiamo fare centro a tutte le frecce che, che tiriamo, possibilmente tutte. E questo prevede tutta una serie di attività eh, che non sono solo tirare delle frecce al bersaglio e vedere come va a finire, ma devo avere, preparare una scaletta, un metodo e poi... Un, un, un... Allora, e questo è quello che mi può dire un tecnico di secondo livello, no? Il tecnico di secondo livello è quello subito superiore all'istruttore e già sa come programmare un'attività un di questo genere, che però è disattesa nella stragrande nel 99% dei casi è completamente disattesa sì, uno ascolta l'ho fatto io e lo vedo fare a tutti, il primo giorno il secondo giorno forse forse il secondo giorno forse, mette in pratica ma già il terzo è già tutto finito no? non funziona più allora, dove, dove sbagliamo? Dove sbagliamo i tecnici? Ma mi ci metto anch'io con arciere, perché anch'io ho fatto la stessa trafina. Il metodo è eh, dispendioso come, anche come attività mentale, non ti diverti, devi fare delle cose di cui non capisci effettivamente l'utilità. Ti dicono che se fai quello farei tanti punti, però... La prima cosa che viene in mente a marciere è quella, ma io sto perdendo del tempo, sto perdendo del tempo, perché mi dicono devi, devi tirare su un bersaglio vuoto a 5 metri, beh, faccio una gran fatica, ma poi quando il giorno dopo provo a tirare il bersaglio non ho modificato minimamente, anzi molto spesso addirittura si peggiora. e Quindi dov'è dov'è il problema. Può essere anche una cattiva comunicazione da parte dell'istruttore che non ha fatto ben comprendere qual è l'attività del tiro con l'arco a cui ci si deve inserire. Ed è comunque un'attività molto difficile perché di corsi ne ho fatti tantissimi e tutti vogliono il tuo Vogliono conoscere il trucco, vogliono conoscere come si fa a fare centro, qual è il, il modo, cosa devo fare, ma veloce, e purtroppo, mi dispiace, ma, ma non funziona. Non funziona così e purtroppo è una ricerca mattone su mattone in cui noi dobbiamo appassionarci metterci eh, molta passione, molta forza di volontà e, mattoncino su mattoncino no, alla fine è un po' come andare a fare una dieta a perdere peso o andare in palestra a far ginnarsi, i muscoli non è che vengono subito no? è un mattoncino dietro l'altro che eh, fa sì che poi alla fine uno ottenga dei risultati cosa consiglio io più di tutto è che indipendentemente dal tempo che noi abbiamo a disposizione che sia mezz'ora tre volte a settimana o, o, possibile un'ora tre volte a settimana due ore tre volte a settimana metà di quel tempo metà io posso stare al tanto un'ora Benissimo. metà di quel tempo lo devo dedicare al metodo, a degli esercizi. L'altra metà cazzeggio, posso giocare all'arco, posso far centro, vedere, tirare al, al palloncino, fare, fare tutto quello che vuole, però metà del tempo lo devo dedicare a qualcosa, a qualcosa che con l'istruttore metterò in atto. Io consiglio sempre di spezzare in due, perché se no va veramente va a fare solo esercizi, innanzitutto gli esercizi vanno compresi e vanno capiti da parte della cena, cosa diavolo mai serviranno questi esercizi, se effettivamente non, ho, non vengono percepiti. Dopodiché eh, l'altra metà della parte, o comunque una parte dell'allenamento lo devo dedicare. cosa mi sento di fare, insomma, che può essere solo esercizio, anche se tutto sommato l'allievo ideale è quello che fa solo, fa solo esercizio. Allora, in giro, eh, l'impostazione che voglio dare a questa, a questa specie di discussione che stiamo facendo questa sera è un po', non l'istruttore che sale in cattedra, ma un po' l'arciere, no? un po'... Marciere cosa, cosa sente, cosa, come vive questo allenamento effettivamente, no? Perché siccome io ho vissuto tutte le fasi dell'allenamento, ebbene non, non mi sono poi allenato tantissimo, e eh, neanche con tanto metodo alla fin fine. Però è bastato veramente poco, è bastato veramente poco del metodo che io ci ho messo per farmi veramente fare un salto di qualità, un salto di qualità proprio non tanto, non solo come tecnica di tiro, perché la tecnica di tiro quella la impariamo nel corso base, dopo non è che cambia eh. una volta che il nostro istruttore ci ha insegnato come si tira, se ce l'ha insegnato bene è quello se voi prendete qualsiasi libro prendete quello di Kim, di Kizik Lee quello di Spigarelli, quello di Suk prendete qualsiasi libro, alla fine la tecnica da adoperare per tirare con l'acqua è quella che viene in sera dal corpo come minimamente cambiata. Spero che quelle cinque lezioni vi abbiano spiegato più o meno bene, se non avete capito avete poi tutto il tempo da andare a rompere le balle all'istruttore, perché la tecnica è quella. Quindi è solo una questione di non stravolgerla, di non andare solamente contro le leggi della fisica. Poi, può personalizzare, ma ci, mancherebbe da, ci mancherebbe altro, non siamo, non siamo tutti uguali, non deve esserci un modello a cui legarci perché non, il, nostro, il nostro corpo, la, nostro, la nostra attività fisica è diversa da persona a persona. Però un metodo per eh, attivare tutto questo tutto questo procedimento e dobbiamo, dobbiamo darci. Una buona idea è quella di tenere un diario, però nessuno lo fa. Nessuno, tutti sanno che bisognerebbe tenere un diario, però poi nessuno, io per ripeto prima, nessuno. Quindi, a questo punto, se è una cosa che non fa mai nessuno, è perfettamente inutile. Alla fine altro che il costruttivismo, poi bisogna essere autoritari, no? Come mai non hai portato il diario? Come mai non scrivi il diario? Eh, però il diario non scrivo È una cosa utilissima. Ma non l'ho fatto io ma ai miei tempi non lo fa, anche se lo dico tutte le volte, no? Perché c'è il diario da fare, però alla fine abbiamo fatto il primo giorno, forse il secondo, come da prassi, no? Il primo giorno tutto bene, il secondo è... e il terzo ha finito tutto. E non se ne parla più. E come mai non faccio il è una piccola cosa, però è legata comunque a Quindi alla fine, effettivamente, chi vince? Cosa fa? Cosa fa di vincere? Ebbene, vi assicuro che chi vince fa più di voi. Molto di più. Molto di più. Chi vince? Quello che vedete voi non è altro che la punta di un'altra. Sotto, sotto c'è tutto un mondo che voi non conoscete. Chi vince si alza alle 5 del mattino, se non ha il tempo si alza due ore prima, va a tirare in cantina se abita in condominio, che nessuno sente. Chi vince vanno tutti a dormire e poi va a tirare in garage. Perché? Perché la passione o la, o la sua volontà prevedono di fare questo. Sempre che noi vogliamo fare dell'agonismo, perché se non vogliamo fare dell'agonismo o vogliamo solo divertirci al tiro con l'arco, è la cosa migliore. Mi diverto sempre. Non ho mai problemi. Prendo riamore, faccio ginnastica, ho degli amici non rompo mai le palle all'istruttore. Quindi uno è ben visto da tutti, però è logico, non dobbiamo minimamente pretendere di poter fare, di dover fare per porta dei punti o di non essere tenuti in considerazione dall'istruttore, come magari qualcun altro, perché anche l'istruttore vuole vedere la passione, scaturire dal dai suoi amici, se questa passione non c'è pazienza, non ne facciamo un minimo Quindi effettivamente non è solo una questione di allenamento, non è solo una questione di tempo, ma una questione di intensità, di voglia che ci dobbiamo per forza mettere. Tutti abbiamo lavorato, quasi tutto. però effettivamente il tempo lo troviamo tempo di sicuro lo troviamo e ricordatevi che la forza di volontà se non c'è la passione, se la passione può, eh, si un po' lasciata andare, beh, la forza di volontà può rimetterla in modo, eh, questo sicuramente. Beh, la forza di volontà è allenabile. Se noi non abbiamo voglia di alzarci alle 5 del mattino, la forza di volontà ce la può far fare. ma Attenzione, prima io devo entrare nella condizione di voglio migliorare le mie prestazioni, voglio fare agonismo, voglio aumentare il mio punteggio, voglio primeggiare e mi devo rispondere a questa domanda. Se questa domanda è sì, se no, cosa viene viene pazienza? ripeto non un problema per nessuno amicissimi non è assolutamente un problema prendete aria buona fate ginnastica eh, avete amici e non è minimamente un problema nessuno vi dirà mai male di voi mai se invece la risposta è sì entrate in un mondo entrate nell'inferno perché se la risposta è sì beh, nulla è gratuito è tutto tutto costa caro, carissimo. Rubare ore alla famiglia, cercare disperatamente eh, di avere il tempo per allenarsi, rompere le palle all'istruttore per qualsiasi motivo e l'istruttore è ben contento di, di, di darvi tutti i consigli del caso se vede che c'è la passione e entrate in un mondo in cui tutto diventa più difficile, tutto diventa più difficile perché non è detto che poi i risultati possano arrivare, ma è mica detto, non ne avete le capacità, però finché io non provo, non do tutto me stesso per ottenere dei risultati, non lo posso vivere, sapere. Mi manca il tempo, mi alzo alle 5 del mattino. è così semplice come sempre un momento allora io voglio fare i punti sono testardo e voglio assolutamente fare i punti non c'è problema mi alleno tutte le volte benissimo allora fare i punti dipende da una marea di fattori no tecnica affinare la tecnica Vedremo eh, quanto conta anche la forza, quanto conta eh, la ginnastica. Vedremo, e dipende da un sacco di fattori, no? La destrezza che io devo, devo affinare insieme alla tecnica, ma alzarmi alle 5 del mattino dipende solo da me e sono una mia dipende esclusivamente da me lo posso fare senza nessun problema allora se una cosa dipende solo da me che sono solo io che decido che non c'è nessun problema se non io che lo decido e se io non riesco a fare quello non riesco a fare niente e questa è una prova importante questo è un, è un mettersi alla prova per vedere se voi avete la condizione mentale per fare questo sport. beh, proviate a alzare alle 5 del mattino a tirare un'ora in cantina, in garage nel giardino, dove volete perché quell'ora lì sicuramente ce l'avete. se voi riuscite a farlo anche una volta sola beh a forse avete qualche speranza <coughs> ma è così perché è una cosa che dipende solo da voi non dipende da nessun altro, beh, una cosa che dipende solo da me, se non riesco a metterla in pratica, è poi dura mettere in pratica tutto il resto, perché per tutto il resto poi trovo mille scuse, mille scuse che fanno sì che… ma va bene anche le mille scuse, eh? non, non è una condizione sbagliata quella delle mille scuse, vanno bene, vanno bene quelle mille scuse, però… Cabe. perché con le scuse purtroppo non si fa più quindi quella di aumentare la forza di volontà di generarla e di allenarla è come se c'è c'è come però anche lì dobbiamo metterci molto molto del nostro tocca molto a noi e questo diciamo è l'inizio, no? poi alla fine un buon, un buon programma, un buon allenatore, il programmino da tirare lo si trova no? eh, non devo stare io qua a dirvi qual è il, oppure rispondo a qualche domanda tra un po', qual è il metodo migliore per programmare un allenamento sono sempre le stesse cose, no? avete letto dei libri ve l'hanno detto tante di quelle volte che non ci sono formule magiche no? non c'è delle condizioni particolari bisogna però attivare questa passione se non, se, perché se c'è la passione non c'è bisogno di nient'altro se la passione è un po' scemata beh, bisogna riattivarla qualche domanda Che facciamo se, facciamo se abbiamo voglia? Che facciamo se abbiamo voglia? Hai detto tanto ma il Che facciamo se abbiamo Ecco. Questa è la domanda che mi aspettavo che, io, che tutti voi avreste dovuto fare. Effettivamente poi io, va bene. Vado al campo, non tiro più la targa che, che faccio. Allora intanto al campo io posso solo allenare la tecnica, affinare la mia tecnica, vedere se la tecnica ha dei punti deboli, se sto facendo delle cose, sto applicando dei modelli che non, non, fanno, non vanno bene per me, eh, se devo mettere a punto gli allineamenti, se devo mettere a punto i contatti al viso, se devo mettere a punto la mia postura, se devo mettere a punto, la tecnica è questa, no? Sei istruttrice e quindi la tecnica la conosci, cioè il, il, il libretto è quella, quindi se sei autodidatta, se devi guardare te o devi guardare qualcun altro, beh, guardi com'è, come sta utilizzando la sua tecnica? Se non ci sono gli allineamenti, se non ci sono i contatti, se non ci sono i fondamentali, con i fondamentali, fondamentali facciamo, già, facciamo già tutto e soprattutto l'equilibrio dinamico, che è il più sottovalutato, ma è il 90% della tecnica di tiro e dell'equilibrio dinamico, nel quale. Sotto carico, quando sono in ancoraggio sottocarico io devo essere allineato perché una volta arrivato all'ancoraggio cerco gli allineamenti muscolari specialmente nudo, dove non ho il baricentro sbilanciato in avanti non ho nessun aiuto da parte delle stabilizzazioni non ho degli allineamenti geometrici perché ho un ancoraggio più alto del normale e lì gli allineamenti muscolari sono importantissimi e l'istruttore dovrà porre massima attenzione su questo genere di elementi perché una volta arrivato all'ancoraggio inizia il tiro il tiro è dall'ancoraggio al rilascio in quel lasso di tempo lì io devo porre la mia attenzione su un sacco di fattori abbiamo visto nel, nella discussione precedente che tutti che, tutti, che gli arcieri scarsi giudicano che dall'ancoraggio al rilascio si mira. No, non si mira mai. Abbiamo stabilito che non si mira mai. La mira cade per conto suo, è, una, è un episodio che dobbiamo delegare all'inconscio. Dall'ancoraggio al rilascio si pone attenzione sugli allenamenti muscolari. Queste sensazioni muscolari che dobbiamo avere, l'ancoraggio e il rilascio possono durare un secondo, due secondi, tre secondi, quattro secondi e il tecnico o l'autodidatta deve porre attenzione su quello perché? per due motivi uno perché così le frecce vanno tutte dritte vanno tutte dove devono andare e non ci sono ca, ca, cose caotiche ma soprattutto eh, crea un circolo virtuoso se io l'ancoraggio rilascio cerco oh, qualcosa da fare cerco un allineamento cerco di porre attenzione sull'azione vedremo c'è un sacco di cose da porre attenzione su questa quest attività eh, intanto non rilascio più partecipatamente ma questa è una, una cosa che voglio, voglio affrontare entro quindi è lì che si forma il tiro dall'ancoraggio al rilascio una volta che l'abbiamo rilasciato e anche lì il rilascio ovviamente ci sono, tutti gli istruttori sanno come si deve rilasciare una freccia, no? Si devono le dita, non devo dirlo io, no? si devono ammorbidire le dita, le dita ritornano nella posizione originale, hanno dato meno fastidio possibile alla corda, eh, la, la corda spinge la freccia verso il bersaglio, eh, si stacca in circa un centesimo di secondo, si stacca la freccia, si stacca dalla coda, finito! Possiamo ballare la tarantella e non, non abbiamo più niente alla freccia, non facciamo niente. Però l'arte del contender di questa sera non era, di rispiegarvi la tecnica di tiro,